Dieci giorni fa abbiamo lanciato il portale di consultazione del PUMS, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Come tutti sapete questo piano servirà a disegnare la città in termini di mobilità del futuro, la città quindi che ci immaginiamo per i prossimi 5, 10, 15 anni. Ecco, queste consultazioni hanno visto già nell'arco di dieci giorni tanta partecipazione da parte dei cittadini. Abbiamo ricevuto oltre duemila proposte e i nostri uffici tecnici ne hanno già elaborate e lavorate circa 400. Ecco, sarà nostra cura quindi analizzare tutte le proposte che arrivano nel dettaglio e valutare quindi la loro fattibilità sotto il profilo tecnico. 400 proposte che potete già vedere eh, qui eh, sul, sul sito. Vedete, queste proposte sono proposte che riguardano, come tutti sapete, il trasporto pubblico locale, il trasporto. Il traffico privato, la logistica urbana i sistemi di ciclabilità, isola ambientale, temi sulla sicurezza stradale e sull'accessibilità. Ecco, e eh, troviamo proposte sviluppate lungo tutta la città, dalle parti più centrali come vedete alle parti più periferiche, quindi una grande partecipazione, una grande, eh, un grande risultato eh, raggiunto fino a questo momento. Ho voluto anche personalmente guardare eh, quali sono le proposte arrivate fino adesso, proposte veramente interessanti e anche innovative, fantasiose, che evidentemente rispecchiano le esigenze di quelle che sono i territori e eh, i diversi municipi. Voglio farvi vedere eh, ad esempio questo intervento eh qui, eh, più o meno sul quartiere Tor di Quinto, che è stato fatto dal Villaggio dei Bambini, il quale propone la creazione di una pista ciclopedonale al Villaggio Olimpico. Ecco, questa eh, proposta ha eh, anche un file allegato, lo vedete qui, quindi una delle opzioni per, del portale è proprio quella di poter anche allegare delle proposte visive dei progetti già, eh, già realizzati o comunque una prima fase eh, di, eh, come dire, di, di, di definizione. Posso anche farvi vedere qualche altra eh, iniziativa, troviamo questa qui eh, localizzata su Viale Tiziano, da parte di Fabrizio. Fabrizio ci dice eh, di eh, realizzare una ciclabile che porti dalle belle arti a Ponte Milvio e questo sfruttando appunto, come dice Fabrizio, la larghezza di eh, Viale e Tiziano e la vecchia pista preesistente sotto la collina Varioli. Ecco, tante altre proposte sono anche legate al trasporto pubblico locale, ma anche evidentemente ai temi legati alla sicurezza stradale, quindi parliamo anche di incroci pericolosi, da, di intersezioni da mettere in sicurezza. Ecco, crediamo che questo sia veramente un successo e invitiamo tutti i cittadini a contribuire. Ricordo che il portale sarà disponibile da qui ai prossimi quattro mesi, quindi aspettiamo le vostre proposte.